La prossima era un po' acida, capita, visto che siamo al festival delle donne, capita agli uomini e anche alle donne di essere un po' acidi, un po' tutti. Quindi non va più bene dire sei acida, siamo un po' tutti acidi. E timeless mi sono tolta un po' di, di sasso dalla scarpa. Timeless può essere visto come tempo perso o senza tempo. E quello ti dice cos'è. Niente che non va, niente è, niente niente niente che non va, qui non c'è niente qui non c'è niente rose niente è, ne conservo solo solo senza storia pure tu non sai che dire. Acidita sarcasmo, so già al finale. La realtà è sempre uguale, è come appare, gente fotte, gente, ognuno ha il suo interesse. Ho gli occhi sulle spalle, mica quelle spesse. Cico cambia gioco, mica cica piano. Mi piace vecchia scuola, no seconda mano. Tempo che ci pensi che già, tipo che ti guardi nel scacco, ma non sarà la mia già. Tu fammi compagnia, o non sta mi addosso, niente che non va. No, e' no. tempo che ti pensi che già l'ho fatto È tipo che ti guardo ed è scacco matto Non sei roba mia, non ti conosco e Fammi compagnia Chi trova strade, chi trova scusi Orecchietta mercante, labbra chiuse, Gatte morte al buio sembrano tigri Così scontate solo perché c'è crisi La prendi quelle palle poi ci vuoi giocare La figa sappi da meno da pensare C'ho già memoria come dove vuoi arrivare E' solo che stavolta hai beccato male, Dopo che ci pensi che già Tipo che ti guardi nel scatto mai, Non riscatto, ma. sera roba mia già mi ma non a me compagnia quando ti amano Niente che non mangi Niente Niente Niente Niente Niente Niente Niente Niente Niente Niente Niente Niente Niente Niente Niente Niente Niente Niente che non va, niente, non niente, che non va, che niente, va, va, va, va niente, che non va, niente, niente, qui non c'è niente, che non va Grazie